Chi è? Gianmarco? Come? Gianmarco? No, eh, io non sono Gianmarco, qui non c'è nessun Gianmarco. Oh, eh. Scusi avrò sbagliato. Sì, sicuramente. Sì, scusi ma... tanto. No, no, non c'è di che. Eh. Oh. Sì. Eh. Gianmarco? No, eh, sono quello di prima. Eh, non sono Gianmarco e qui non c'è nessun Gianmarco. Dove è andato Gianmarco? Non lo so, ma perché ne parla così scusi? Eh. Come perché? Lì non come so. parla scusi? Capito che parla un po', non lo so, strano, non lo so. E comunque... Scusi, io cerco Gianmarco. Sì, ho capito, ma Gianmarco non c'è qui. È ecco, proprio un altro citofono. Ma si è trasferito? Guardi, non ho seguito la vita, la vicenda di, di vita di Gianmarco. Lì non, non so. c'è Gianmarco. No, no, Ma Forse avrò sbagliato di nuovo. Ecco, sì, ha sbagliato la il, il pulsantino. Pulsantone, pulsantino, non lo so, ha sbagliato comunque. Scusi, guardo meglio. Guarda, guardi meglio, sì, arrivederci. Come? Oh, arrivederci! <ride> Ehi, sì, infatti, è come pensa lei, ha sbagliato. Sì, ma allora Gianmarco non abita più qui. Non lo so, guardi, non abita più qui. Perché ma non ci, ci sei tu adesso? Sì, io sono Gianni e abito qui davanti. Come ti chiami? Gianni. Nome delicato. Come? Delicato? Gianni. La ringrazio è molto gentile, eh. E eh, cioè, eh. Facciamo amicizie? Eh? la ringrazio molto ma sono già molti amici in questo momento e eh uno in più aggiungi un posto a tavola che oh, sì. più, ho un, un tavolino piccolino purtroppo, più di quelli non ce ne vanno eh. va ci, ci stringiamo eh? <ride> ci pensiamo <ride> va bene eh. pensiamoci subito eh, sì, eh, va bene ecco, posso staccare che devo va bene. ci vedremo presto sì. eh, arrivederci, eh. arrivederci eh. Sì. Eh, scu scusi sì. io mi chiamo Gianni ma lei? Amedeo Ah, oh, ciao Gianni, ti verrò a trovare, ho segnato il numero del tuo citofono. Va, va bene, va bene. Che persona delicata che sei, ciao. Va bene, arrivederci a me.